al giorno d'oggi una situazione analoga è assolutamente irripetibile come era irripetibile la situazione di Charlie Chaplin o di altri personaggi in certi periodi il cartone animato in quel momento ha vissuto un momento particolarissimo innanzitutto era un lavoro quasi da apprendista stregone perché io ricordo che per imparare, scoprire quali colori si usavano eh, sui rodovetri, cioè per colorare i personaggi, abbiamo impiegato tre mesi, perché nessuno voleva rivelare qual era il colore giusto. Abbiamo poi scoperto che erano dei banalissimi colori per pareti che si compravano in lattine, però esistevano altri che li facevano costruire, li facevano con delle formule. Trovare i rodovetri, che erano questi fogli, dove comperarli e come controllare se fossero della giusta eh, trasparenza, eccetera, era veramente un problema. Allora, questo rendeva difficile il lavoro, dall'altro rendeva facile perché eravamo in pochissimi in un settore praticamente nuovo, in cui c'era il far west, chi arrivava prima e chi eh, aveva delle idee sicuramente eh, riusciva a sfondare più facilmente. Oggi la situazione si è ribaltata eh, totalmente. Oggi sono in migliaia a lavorare, migliaia, centinaia di migliaia a lavorare in questo settore. Escono film uno dietro l'altro. Quindi fare delle storie nuove, essere originali, sta diventando sempre più difficile. Gli americani, da un lato, con tecnologie sempre più avanzate, possono riuscire a stupire perché hanno sempre qualcosa di nuovo che non è stato fatto prima e quindi colpisce lo spettatore però della gente eh, povera come noi nel senso che dobbiamo realizzare dei film con dei budget molto più bassi hanno delle grandi difficoltà o se la cavano con delle idee veramente originali e non è facile oggi oppure rischiano di essere schiacciati da questa, da questa tecnologia sempre più forte e imperante eh, io ricominciassi adesso a fare film avessi 30 anni non lo so, può anche darsi che non farei dei lungometraggi, ma magari studierei qualcos'altro. Sicuramente farei un film in 3D perché ho scoperto che la difficoltà eh, del regista sta nel controllare i personaggi, nel poter spiegare all'animatore esattamente quello che vuole da un personaggio, e tante volte viene mal interpretato. Il 3D permette di vedere subito il risultato, per cui se io con un dei bravi animatori in 3D potessi essere a fianco vedere come si muovono i personaggi e giudicarli, sono sicuro che avrei un controllo maggiore. Naturalmente il 3D toglie molto alla fantasia, soprattutto grafica, lega ad un mondo esistente, mentre è bello invece a volte col disinimato si spazia, si è più astratti. I nostri collaboratori hanno modo di vedere i più bei panorami del mondo, mentre artisti internazionali danzano e cantano ai loro ritmi d'origine, in quel periodo una caratteristica del, del mio studio era anche questa che avendo realizzato il primo lungometraggio in Soda io mi sono trovato a perdere quasi tutti i clienti pubblicitari perché o lavoravo per il film o lavoravo per la pubblicità, non mi è mai piaciuto fare le cose a metà perché non si fanno bene, bisogna farle con l'anima, col cuore, con tutto il tempo a disposizione. Salvo uno o due clienti fedelissimi, ho perso tutti. Nel fare il secondo film abbiamo cercato di non rifare lo stesso errore, perché effettivamente il nostro sostentamento e la possibilità di produrre dei film veniva soprattutto dalla pubblicità. Quindi eh, il fatto di non perdere i clienti diventava eh, un'esigenza anche organizzativa. E come abbiamo fatto? Abbiamo cercato di mettere un po' di persone che lavorassero esclusivamente eh, nella pubblicità e altri che si dedicassero al film. Ehm, diciamo che non è stato facile, non è stato per niente facile perché quando si richiedevano eh, per delle scene particolari eh, tutti gli animatori giusti bisognava riprendere dalla pubblicità e nuovamente ricominciare a, a sfasare tutto lo studio, però in qualche modo ci siamo riusciti. Viva le donne, viva le belle donne, che sono le colonne dell'amore, che sono le colonne dell'amore. In quel momento la pubblicità viaggiava a gonfie vele, si facevano anche tante sigle televisive, quindi c'era molto lavoro ed era un peccato anche perderlo, ma d'altronde un film richiede veramente tanta, tanta eh, attenzione e tanta dedizione, perché... Purtroppo finché una scena non è perfetta non, non si può accettare. Con tutto ciò il film è pieno d'errori, perché rivedendolo adesso mi rendo conto di come oggi le cose si facciano in maniera mille volte meglio e più accurate. Però purtroppo quelli erano i tempi, e lavoravamo con quello che era, era il materiale a nostra disposizione. La pubblicità tirava fortissimo, nel senso che se ne faceva sempre di più e tantissima, era fatta a cartone animati, quindi c'erano grandi ditte. Di, di produzione di film a cartoni animati pubblicitari eh, dalla gamma film eh, cartoon film e altri che adesso non ricordo Pagot, eh, eccetera c'era questa voglia di fare, di, di cominciare in un settore che c'era da pochi anni perché soprattutto era indirizzata alla televisione che era recentissima e lo stile come ho detto prima io ho guardato molto quello che facevano gli altri quello che facevano gli americani mi ricordo soprattutto i film della UPA di Mr. Magoo, mi pare che si, chiamava, Mago, che si chiamasse Magù Magò che richiamasse il personaggio principale però non più di tanto, ho seguito il mio istinto, ho voglia di provare cose nuove, soprattutto quando abbiamo fatto questa insoda, soda ho cominciato a fare queste scenografie fine di macchie, non i canonici colori piatti oppure appena un po' spugnati che risultavano un po' freddi, anche se mi rendevo conto che fra i personaggi che erano sempre a calore dei piatti e i fondi, rimacchiati, un po' materici, c'era un minimo di distonia, di, di, di stonatura, che però secondo me eh, si poteva sopportare, anzi rendeva l'immagine un po' più interessante graficamente, attirava un po' più l'occhio ecco, di, di una scenografia così completamente un po' assettica, come facevano gli americani. Di... Quello che secondo me mancava e eh, che noi abbiamo cercato di fare è stato un nobilitare un po' il disegno animato eh, sforzandoci di migliorare anche la tecnica, di trovare di, a, di essere accurati nelle, nelle riprese, non so, anche dal punto di vista tecnico eh, ci siamo sforzati di fare qualcosa che in Carosello, per quanto uno oggi ne parli bene e eh, il Carosello sia diventato una specie di cult. Eh, in realtà se noi andiamo a guardare Carosello, eh, io, io faccio parte di questi che hanno fatto i film di Carosello, non erano bei film, erano film fatti molto dozzinalmente, velocemente, dove c'erano degli errori incredibili, dove a volte c'era solo la bocca che si muoveva, un braccetto che si muoveva, ricordo tantissime scene in cui i personaggi entravano e uscivano e si vedevano il rodovetro, che è il foglio trasparente, tagliato perché entrava, perché li facevano corti anziché lunghi cose che capiamo noi del mestiere, ma che però rendono l'idea di come poco fossero curati. Questo perché dovevano essere fatti velocemente, erano tantissimi minuti, perché ogni, ogni carosello era un minuto e 45, e minimo bisognava farne 5. C'erano certi studi che ne stavano facendo 7, 8, 10 contemporaneamente, quindi erano veramente delle piccole equip che stranamente, pensandoci adesso, erano già pronte per affrontare le serie televisive in Italia. Invece la RAI o le televisioni hanno incominciato a comprare i film dal Giappone quando qui avevamo delle strutture molto grandi, molto forti che potevano assolutamente affrontare le serie televisive senza difficoltà. Lo sforzo che, che abbiamo fatto noi è stato quello di sollevare la qualità del cartone, di raccontare delle storie un po' più complesse e soprattutto di rivolgerci anche a un pubblico che non fosse solo quello della pubblicità. Ecco, stranamente io ero l'unico a farlo. Io ricordo i primi film, i primi festival, in cui ero l'unico italiano. Io mi sono trovato per il primo anno a essere l'unico italiano, il secondo forse eravamo in due o tre, ma non erano animatori gli altri, erano personaggi che venivano da agenzie o okay. che... E questo mi ha sempre colpito, cioè probabilmente c'era tanto di quel lavoro in quel settore che nessuno pensava di eh, levare delle forze per produrre cose in un settore che secondo me invece era interessante, poi si è rivelato oltretutto, eh, non dico quello vincente, però quello su cui oggi si lavora, perché parliamoci chiaro, oggi la pubblicità è molto limitata, mentre le serie televisive stanno crescendo sempre di più. Ecco, questa era la situazione del momento, il merito nostro, se vogliamo chiamarlo così, è stato quello di... Eh, non guardare solo alla pubblicità e ai soldi ma di tentare anche qualcosa di più un passo più lungo, forse anche più lungo della gamba ma comunque di tentarlo l'uomo ideale del futuro nascerà con due piedi destri